www.morizzopolio.it e nel edicola settimanale Mondopadano, anche in digitale su www.mondopadano.it, nell'inserto Economia e Lavoro, nella rubrica Risparmio e Finanza, nuovo articolo di Giuseppe Biondelli, educatore e consulente finanziario, e ci parla come gestire gli effetti dell'inverno demografico, tra virgolette, sul piano della pianificazione. Se le aspettative di vita aumentano. Necessario diversificare e allungare l'orizzonte temporale degli investimenti, ecco il nuovo articolo. Molto interessante per il life cycle di ognuno di noi. Una buona lettura, lo trovate, come dicevo, in edicola e in digitale. Nel box, invece, parliamo dell'evento del 7 di ottobre qui a Your Solution. I padri e figlio rivolto ai figli sul coinvolgimento generazionale. Accoglienza alle ore 17:30 in via e Fornaci 31. A Cremona, una buona lettura!